Grazie studio di Calfru. Anch'io vi do un cordiale benvenuto al commento mediatico odierno inerente l'attentato terroristico alla redazione del periodico satirico Charlie Hebdo a Parigi dello scorso 7 gennaio. In questa seconda parte esaminiamo la questione se in questo attentato si sia trattato veramente di un attentato terroristico di fondamentalisti islamici. O, come vari commentatori hanno già indicato, potrebbe essere che sia l'ennesima operazione sotto falsa bandiera. Un classico esempio di attentato terroristico che viene contato tra le operazioni false flag o appunto sotto falsa bandiera è quello dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle. Secondo la maggior parte degli esperti e dei loro innumerevoli studi e prove, queste operazioni sarebbero state delle messe in scena dei propri governi e dei servizi segreti per poi rifilarle ai fondamentalisti islamici e, in primo luogo, ad Al-Qaeda. TV ne ha già parlato più volte. Questi attentati hanno scatenato, tra le altre cose, la guerra contro il terrorismo, la quale, fino ad oggi, ha legittimato delle terribili guerre con più di 1,7 milioni di morti. Ci chiediamo, quali sono gli indizi dell'attentato a Charlie Hebdo che accennano ad un'operazione sotto falsa bandiera? Quello più spiccato è il fatto che gli inquisitori francesi avrebbero trovato un documento di identità sul veicolo degli sparatori folli. In base a quelli, gli inquisitori hanno reso noti i presunti fautori. Si presume che si tratterebbe di due fratelli che avrebbero dei contatti con un gruppo che in Francia avrebbe aizzato degli jihadisti per la battaglia in Iraq. Questo sembra veramente un piazzamento di prove, come già spesso stato il caso in altri attentati inscenati. Più che altro ricorda il passaporto del 9-11, che dopo la catastrofe è stato ritrovato intatto sulle macerie del World Trade Center, un'impossibilità per la fisica. A questo si aggiungono altre assurdità riguardo ai due fratelli. Un testimone che ha visto i due fautori li descrive come grandi e neri. Però, secondo il documento d'identità, il fratello maggiore sarebbe alto 1,69 m. Un avvocato lo aveva in precedenza descritto nei mass media francesi come piccolo e ingenuo furfante, chiama il re e corre dietro alle ragazze. Non sarebbe stato un fondamentalista convinto. Di suo fratello minore si sa poco, a parte che ha un casellario giudiziario pulito. Questa descrizione dei presunti fautori non indica esattamente un comando di assassini ben armati e professionale come in questo attacco terroristico a Parigi in cui hanno operato con precisione e disciplina in solo 5 minuti all'interno dei locali della redazione del periodico satirico. Su CLA TV ci sono arrivati commenti che a motivo della professionalità dell'attacco ipotizzano che questi attentatori potrebbero essere degli specialisti dei servizi segreti militarmente esercitati. Come ulteriore smagliatura, si è mostrato un terzo attentatore che è stato accusato di aver guidato l'auto per la fuga. Soltanto che questa persona, stando a molteplici testimoni oculari, non si trovava a Parigi a quell'ora. Inoltre indichiamo le riprese del luogo e del fatto. Un breve video mostra come il folle fuciliere spara dei colpi ad un poliziotto che giace per terra, ma non si vede né sangue né ferite. Questo potrebbe anche essere il motivo per cui il video è stato rimosso dal canale YouTube, con la seguente scusa, cito, «Perché trasgredisce il regolamento di YouTube riguardo a contenuti scioccanti e da volta stomaco». Infine, ancora due indizi che ci sono giunti su Clatv. Danno una possibile spiegazione del motivo per cui sarebbe proprio la Francia a dover essere punita col terrorismo e aizzata contro l'Islam. Primo. A inizio dicembre 2014 il Parlamento francese si è espresso favorevole al riconoscimento della Palestina come Stato autonomo. Netanyahu, il primo ministro israele, aveva avvertito già prima della votazione, cito «Il riconoscimento di uno Stato palestinese da parte della Francia sarebbe un grave errore». Secondo, François Hollande si è opposto alla politica delle sanzioni statunitense contro la Russia, cito le sanzioni devono essere revocate se si vogliono dei progressi, disse Hollande. E con questo intendeva il vertice pianificato per il 15 gennaio della capitale casazza. Simati spettatori, fino a qui alcune delle controvoci finora più importanti riguardo l'attentato terroristico a Parigi contro il foglio satirico Charlie Hebdo. Queste mostrano altre inesse altre immagini che quelle trasmesse dalla stampa occidentale. Non passano inosservate le similitudini con l'11 settembre. Allora si trattò, come già detto, secondo molti esperti, e le loro molteplici prove di un'operazione sotto falsa bandiera. Del terrorismo organizzato dallo Stato venne utilizzato per raggiungere determinati scopi. Rimanete sintonizzati su CLA TV per sentire Nessi e retroscena riguardo l'attualità mondiale. Arrivederci.